Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale io sono maxi e oggi ci troviamo sulla dashboard di un playstation plus prova perché è un playstation plus prova spagnolo ragazzi allora premetto innanzitutto che questo qui che state vedendo è il gioco che noi non avremo il gioco gratis che non ne avremo ed è disponibile solamente per i paesi di spagna e portogallo io per averlo ho dovuto aprire un profilo spagnolo ragazzi allora passiamo subito a vedere i giochi disponibili per questo mese su playstation plus delle vere perle ragazzi, delle vere perle qualcosa di allucinante io veramente aspettavo il mese di dicembre per queste perle allora passiamo subito con la prima perla diciamo Dark Darksider 2 eh, Definitive Edition ragazzi. questo qui è un gioco che a me personalmente non piace perché comunque non è il mio genere di giochi quindi io non giocherò mai e non scaricherò neanche questo genere di gioco eh, però magari a qualcuno potrebbe piacere non so chi magari ha speso i soldi per il primo e si vuole trovare il 2 in maniera gratuita eccolo qui ragazzi ecco è... accontentati diciamo no che ci av... avete... avete insomma scusatemi me... inceppo quando vedo sti giochi così belli mi emoziono troppo insomma dicevo ci avete st sto spettacolo di gioco ragazzi che dire a me non piace come ho già detto però magari a qualcuno di voi può piacere questo gioco io ve lo sto facendo vedere in video il video che eh, si vede in anteprima in playstation plus questo è il gioco ragazzi ma passiamo alle prossime perle ragazzi ci sono veramente eh, giochi che dire da strapparsi i capelli da strapparsi i capelli quindi passiamo al gioco successivo ragazzi che ci offre questo mese di dicembre quindi dopo Darksider 2 passiamo al prossimo gioco il gioco successivo ragazzi a Darksider 2 è qualcosa che io aspettavo da tempo Kung Fu Panda ragazzi chi è che non voleva sto gioco? mi dovete dire chi non voleva sto gioco? qualcosa di spettacolare, unico io era erano mesi anni che dico mesi figurate anni che aspettavo sto gioco che lo volevo sulla mia console ma che cazzo stato a dire gà? dai su base un playstation plus 60 euro per questi pe giochi de merda che ogni mese ce rifilano dai è qualcosa di allucinante è qualcosa di allucinante kung fu panda però per chi lo volesse magari per i più piccoli che vogliono giocare a questo gioco eccolo qui gratis per questo mese su playstation store poi che altro abbiamo ragazzi che altro abbiamo abbiamo eh, i soliti giochi mh, che comunque girano da parecchio tempo allora questo qui no questo qui è nuovo è eh, forma 8 ragazzi che vi pare che questo qui è vecchio questo è nuovo l'hanno messo questo mese ma se si risparmiavano lo facevano prima perché. Se Kung Fu Panda fa cagà. questo fa proprio lasciate stanza, insomma, non trovo nemmeno il termine per definirlo. Perché secondo me non c'è sta una definizione per sto gioco. E a parte che dire che è un gioco de merda, eh, chiamiamolo gioco de merda, e come ho già detto, insomma è una cosa allucinante ragazzi è una cosa allucinante rendetevi conto che noi abbiamo pagato 60 euro ci hanno aumentato l'abbonamento su playstation plus per darci queste cagate allucinanti ragazzi cioè non so se state vedendo il, il preview insomma, del gioco no? il video d'anteprima del gioco ma ci stiamo a rende conto ragazzi cioè ci sono titoli vietati ai minori di 18 anni La, la Playstation comunque eh, Diciamo la, la, maggioria delle, la maggioria delle persone se sa che ho detto spagnolo, italiano Comunque la, la maggior parte delle persone mh, Sono adulti che giocano alla Playstation Non tolgo che magari a qualche adulto Possa piacere questo genere di gioco Ma chi è sto malato mentale mi dovete dire Perché questo è da malati mentali sto gioco perché a me personalmente eh, non piace a me però non so quanti di voi condivideranno con me il mio pensiero quindi eh, non so se volete scaricarlo io non, non nemmeno ci provo a guardarlo quindi ve lo dico proprio a priori comunque forma 8 ragazzi il prossimo gioco che comunque eh, rimane a un vedi pure nel 2017 è stato creato prossimo gioco che rimane dal mese scorso è Until Down. Che però, giustamente, se non avete PlayStation VR, ve la piate in derculo, ragazzi, perché non si può giocare. E l'ultimo gioco, l'avete visto, di Mickey 6. Che già so tre mesi che sta su PlayStation Store. Quindi, lasciate sta per scaricare questo, ragazzi. Dovete creare un account spagnolo e eh, dovete andare qui. Su dove sono andato io su video in pratica e ve lo farà scaricare sono parecchi giga 5 per iniziare più altri 15 e vedete com'è questo gioco insomma questo è quello che vi posso dire io per poterlo scaricare anche perché sullo store italiano non c'è detto questo un saluto a tutti al prossimo video ciao a tutti